Silvia, che cosa è servito averti vicino? Silvia, se poi è scomparsa dagli occhi la voglia di vivere Rimane nel tempo qualcosa che non si cancella mai in mezzo all'olocausto a quella tua giovane bella età, Silvia. allora tu, tu perché mi hai mentito e dimmelo adesso se tu hai coraggio e poi nel vento si abbandonava dolcemente Silvia, quanti bei giorni passati a pensare al tuo domani quanti quei sogni svaniti di notte che mi racconti E io ti vedevo felice solo accanto a me Silvia come lei voleva rumore, una rosa che piano appassisce tagliata dal gambo nelle mie mani e lei fuggiva nell'infinito spazio come